Ciao a tutti, sono Candida, nel video di oggi voglio fare un'altra pagina di Art Journal da inserire nel mio solito quaderno dei progetti. Queste sono alcune delle pagine che avevo fatto, questa è la copertina, poi vi ricordo le altre pagine, tutte pagine che trovate spiegate all'interno del mio canale. Allora, per realizzare la pagina di oggi eh, ho deciso di utilizzare i gelatos della Fabric Castle. Questi. Così vediamo anche un po' come si utilizzano questi, questi colori, che a me piacciono molto. Li trovo molto versatili, per fare le sfumature sono eccezionali. Allora, eh, scegliamo i colori, diciamo che sceglierei dei colori vorrei fare qualcosa di un pochino vivace quindi scelgo questi colori metallizzati questo viola questo per esempio viola giallo questi lilla anche un po di grigio un po di nero e poi vediamo al limite di unire ancora qualcosa allora per usare questi colori faccio in questo modo allora è di fondamentale importanza avere a portata di mano una salviettina umidificata in modo da bagnarsi le dita per spandere il colore dopodiché semplicemente basta spargere il colore in questo modo così e poi o con le dita bagnate o direttamente con la salviettina si può distribuire il colore se usate la salviettina chiaramente porterà via il più colore e quindi ci vorrà più colore per, per realizzare quello che vi interessa però diciamo che è anche un metodo molto più veloce vedete che in questo modo si spande il colore non rimangono striature, rimane uniforme e questo ci permette di andare ad inserire vari colori adesso vedrete come no tipo così e andandoli proprio a sfumare come più vi piace senza lasciare senza lasciare discrepanze tra un colore e l'altro vedete che rimane molto uniforme tipo una cosa del genere oppure vi bagnate le dita fate in questo modo il colore vedete rimane più rimane più colore, quindi subito il colore rimane più forte, bisogna fare meno passaggi. Questo diciamo che è un po' una scelta su come volete lavorare, ma è indifferente, sono due metodi che si possono tranquillamente utilizzare. Questo è sicuramente il più veloce. Quindi io di solito cosa faccio? Uso... La salviettina in questo modo per dare il colore di base che si fa più in fretta mentre quando poi voglio proprio evidenziare solo alcuni dettagli e quindi voglio voglio mettere il colore in zone proprio particolari allora utilizzo il dito così rimane più più selettivo più selettiva la zona che che posso andare a a colorare in questo modo per esempio ecco se io volessi fare solo questo piccolo contorno lo faccio solo una volta col dito ed è a posto mettiamo un po' di grigio così ecco se per esempio il colore è più scuro passandolo con la salviettina rimane meno marcato quindi evitate di fare una macchia così vedete potete andare proprio a sporcare e colorare come meglio più vi piace il vostro il vostro fondo questo è un oro molto molto forte quindi è meglio sfumarlo con Così avete proprio la possibilità di gestire come meglio credete il discorso, il discorso colore. Tra gli altri colori vediamo se c'è qualcosa che posso ancora aggiungere. Magari questo glicine e un pochino di azzurro e il bianco per perlato. Così vediamo un po' l'effetto in questo modo. possono ottenere dei contorni molto, adesso io sto utilizzando dei colori molto accesi e quindi molto colorati, però immaginate anche utilizzare questi colori per creare delle sfumature, sono eccezionali perché praticamente sopra anche altri colori che avete usato, se voi mettete questi colori e, e li sfumate potete creare degli effetti bellissimi, quindi, per quanto mi riguarda, vanno sicuramente presi in considerazione e provati perché hanno veramente tantissimi usi. Oh, direi che questo risultato mi piace e quindi terrei questo come, come base del, del mio foglio. Allora, vediamo un po': voglio creare. Un, un Dream dreamcocher con questo, questo centrino, non so come chiamarlo, questo rosone stencil stamperia, però da mettere più o meno in questa posizione, così. Quindi a questo punto mi disegno con un cerchio, voi potete utilizzare quello che avete, eh, dove voglio mettere il mio, il mio rosone quindi vado a fare la vado a segnare il mio cerchio così in questo modo faccio sia gli, gli, gli, gli do un un contorno un po' più spesso in questo modo qua ok dopo lo andrò a colorare e all'interno del mio cerchio, così vado a inserire la parte interna di questo rosone che mi farà da motivo vado ad inserirla con vado a mettere la modella in pasta nera per dare anche rilievo al mio stencil quindi faccio in questo modo piazzo più o meno al centro direi che così più o meno ci siamo, e vado a mettere la mia, la mia pasta per riuscire anche senza la colla, perché questi sono particolari piccoli, a eh, mettere la pasta senza che si sposti il, il vostro stencil, un metodo è quello di mettere tanta pasta al centro in modo da bloccarlo immediatamente così in questo modo poi tanto la potrete togliere dopo man mano che una volta che avete passato la pasta in tutti i punti la togliete però in questo modo praticamente si fissa bene lo stencil alla vostra al vostro supporto e non si sposta se invece voi mettete poca se invece voi mettete poca pasta rischiate che mentre la fate scorrere con la spatola adesso vedete io così la posso togliere vado a togliere l'eccesso però il mio stencil ormai è perfettamente bloccato sulla sulla carta quindi non si sposta più e ho comunque recuperato tutto chiaramente tutta la pasta che è, che era in abbondanza a questo punto vado a togliere il mio stencil ho riportato al centro dei miei cerchi il mio rosone ora prima di andare a timbrare le piume che, eh, che metterò eh, sotto il mio il mio dream cocher voglio eh, fare un po di timbri in modo da riempire questa zona sotto eh, sotto le piume quindi vado a utilizzare dei timbri che potete utilizzare dei timbri qualsiasi io adesso ho scelto un qualcosa che rimane magari un pochino più sull'allungato in modo da, da dare un po di un po di motivo comunque vediamo cosa vediamo un po cosa cosa viene fuori perché come dico sempre quando faccio i miei lavori io mentre li realizzo faccio un po quello che quello che mi viene in mente al momento quindi non sono mai sicura poi di quello che sarà il risultato finale comunque quindi la mia idea è di creare un po di movimento in questo modo con vari timbri adesso cominciamo con questo così tipo così. Poi prendiamo per esempio questa fogliolina che fa parte di un gruppo di timbri stamperia. Che Potrebbe anche essere carina, tipo da mettere così, in questo modo qui. Ma voi potete utilizzare tranquillamente dei timbri che avete, non è proprio necessario avere questi timbri che sto utilizzando io. E poi per esempio volevo provare anche a mettere una scritta magari verticale, per... Allora, sempre questo che è un timbro stamperia, magari questa, eh, questa qui, magari utilizzando la scritta your dreams questa parte qui proviamo a vedere allora facciamo così facciamo una prova vediamo un po l'idea era tipo questa così ecco. <ride> che non è male poi tanto si intraverà si intravederanno appena sotto le sotto le piume quindi è solo per dare un po di, di movimento così ok basta così quindi eh, allora adesso vado a timbrare delle piume su della carta per acquerello dal momento che dopo le andrò a colorare quindi utilizzerei vediamo un po allora sì questa va bene come misura anche questa e anche queste piccole allora facciamo così mettiamo ne più di una così facciamo più in fretta mettiamo anche questa così Ok, quindi questo è un, è un timbro permanente, in modo che una volta che vado a timbrare, quando poi coloro, non mi si, non mi si allarga il nero e non mi rovina il mio timbro, e vado a timbrare sulla mia carta per acquerello una carta un po' spessa è un 300 grammi e mi permette di ne faccio ancora ne faccio ancora così anche se poi non le uso tutte non importa perché vediamo poi una volta realizzate quanto è meglio inserirne così e adesso vado a farne anche un paio un po' più grandi di queste Mettiamo una qui, così non sprechiamo la carta, e ancora una, mettiamo qui, così. Adesso, mentre asciuga un attimino il mio timbro, vado a colorare il contorno, la corona del mio Dream coacher. Per colorare utilizzo un, uh, un pennarello indelebile nero, vado a colorare la mia la corona. Adesso vado ad unire il mio, il mio stencil centrale con la mia corona, per esempio la potremmo unire in questo modo qui potremmo fare una cosa del genere allora facciamo una cosa del genere così così in questo modo così sembrerà proprio realizzata, come sapete, con come si fanno con, con le corde, con il fil di ferro. Io adesso vado a riprendere, a riprodurre questo, diciamo, questa specie di ricamo in modo che sembri, ecco, così direi che potrebbe andare. Magari qua mettiamo, un giusto per riempire un po', Facciamo ancora un motivo qui così. Ma poi questo c'è tempo eventualmente per, per finire di, di decorarlo come più ci piace. Adesso dedichiamoci alle, alle nostre piume. Allora, le nostre piume le potremmo colorare in svariati modi, ma a questo punto eh, utilizzerei anche per queste magari i gelatos, così i colori sono, sono gli stessi dello sfondo e rimane, rimane una cosa un pochino più carina magari utilizziamo però allora vediamo un po proviamo intanto con questo che è uno dei colori più forti che sono il giallo il viola e mm, mm, mm, mm per esempio potrebbe essere questo questo glicine vediamo un po se ci piace se ci piace l'effetto prendiamo sempre il nostro dito con no ecco in questo caso vedete che non, non va bene perché vedete che rimane tutto non, non si vede più bene bisognerebbe riprendere poi tutta la piuma con il pennarello però direi che non è una, un tipo di colorazione che mi piace quindi, quindi possiamo provare ad utilizzare queste matite colorate che forse potrebbero essere la cosa migliore perché così possiamo riprendere il, il movimento delle piume quindi proviamo un attimino vediamo un po' se in questo modo l'effetto è migliore direi di sì ecco così diciamo che mi piace decisamente di più possiamo usare vari colori ecco il giallo anche adesso vado a colorare tutte le mie piume in modo da riprendere un po i colori del mio, del mio disegno, in questo modo facciamo una cosa molto molto veloce e ci prepariamo tutte le piume. Una volta realizzate le piume. Questo è il risultato finale. Praticamente le ho colorate, ritagliate e, eh, e passate con il solito Distress Ink Vintage Photo sul contorno. <coughs> Fatto questo stavo pensando di invece di incollarle semplicemente e con il pennarello, pennarello nero fare la congiunzione con la mia corona, eh, pensavo di eh, utilizzare del semplice imbastito per cucire e voglio provare a fare proprio, a far girare proprio l'imbastito intorno in questo modo alla punta della mia piuma e poi andarla a collegare alla mia corona. Allora facciamo così, fermiamo con un po' di scotch di carta, del quale non trovo mai il capo quando mi serve. Boh, forse dovrebbe essere questo qui. Allora, facciamo prendiamo un piccolo pezzo di scorcio di carta e andiamo a fermare il nostro il nostro filo in questo modo. Ok, adesso vado a mettere un po' di colla qui, vedete sulla mia sulla punta della mia piuma, e vado a fare questo lavoro vado a ruotare il mio filo un po' di volte in modo da creare proprio questo effetto questo effetto qui ora taglio pezzo di filo e vado a preparare nello stesso modo tutte le altre tutte le altre piume attaccato il mio filo a tutte le, le piume a questo punto andiamo ad attaccarle sulla nostra pagina. Allora, proviamo una disposizione che può piacere. Così tipo. Questo chiaramente è tutto molto soggettivo. Direi che così potrebbe essere. Ok. Adesso andiamo a mettere la nostra colla. Ok. Una volta incollate le piume andiamo passare i fili all'interno del nostro rosone. Per far questo direi che utilizzo un punteruolo e vado a bucare nel punto in cui voglio far passare il mio filo. Quindi potrebbe essere questo punto qui. Okay in questo modo faccio passare il mio filo poi lo bloccherò con uh, con dello scotch di carta. Allora, ho fatto passare, vedete tutto il mio filo dall'altra parte della corona, però darei anche magari un pochino di movimento. Quindi cosa faccio? Adesso, prima di andare a tagliare il filo dietro, vado ad inserire, a mettere un po' di colla e vado nella, nelle, nelle zone in cui il filo è un po' più lungo a creare un po' di movimento, in questo modo. Con la colla creo un disegno, tipo così. Ok e poi vado a far seguire il mio filo in modo che non rimanga proprio troppo, troppo dritto diciamo così idem questa per esempio potremmo fare in questo modo tanto posso tirarmi il mio filo ok così a questo punto dall'altra parte posso andare a bloccare i miei fili con un pezzo di scotch di carta. Questa vedete è un, è un pezzo di, di, di cartoncino che ho recuperato da qualche scatola e sto utilizzando que questo, questa, questo cartoncino di riciclo per fare tutti i miei Tutte le, tutte le mie pagine che inserisco nel mio quaderno ok così a questo punto possiamo andare a tagliare il filo in più e questo è il risultato delle piume vado a tagliare anche le piume che sono oltre la mia pagina che sono una due così ok ora ho timbrato eh, la scritta follow your dreams che è la stessa scritta che avevo utilizzato da mettere sotto le mie piume su una carta che avevo precedentemente sporcato con degli acqua color eh, che più o meno avevano vedete gli stessi colori di quelli che ho utilizzato per fare, utilizzato per fare la mia pagina e poi l'ho ritagliata in questa maniera irregolare e applicata sopra un cartoncino nero dove ho fatto, ho fatto debordare di qualche millimetro intorno alla scritta scritta che voglio diciamo, magari attaccare in questo modo qui l'attacco così ma la fermo solo su due punti in modo che rimanga leggermente ehm, non rimanga completamente piatta metto un po' di colla qui e un po' di colla qui, così. E la vado ad incollare in questo modo. Per completare la pagina voglio andare a creare delle ombre intorno, intorno alle mie piume, per dargli ancora più risalto. Quindi utilizzo il colore ombra allegro di stamperia, il pennello a scalpello per creare le sfumature, acqua, e andiamo a fare le nostre ombre in questo modo qui Questo è il risultato finale della mia pagina, ho ancora attaccato, attaccato delle paillette viola per dare ulteriore luce. Quindi questa sarà la mia nuova pagina di separazione all'interno del mio quaderno dei progetti. Se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi oppure se volete lasciate semplicemente un commento per dirvi se eh, questo lavoro vi è piaciuto. E, come dico sempre, se, se volete aiutarmi a far crescere il mio canale iscrivetevi. E detto questo non mi resta che, come al solito, augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!